Ok, allora, eh, come dicevo, eh, benvenuti, iniziamo questa lezione del lunedì sera. Volevo spendere i primi minuti eh, per ragionare insieme sull'organizzazione delle, delle giornate che verranno. Okay? Ehm, voi sapete che eh, il giorno 7 dicembre, magari si un pochino più spesso, il giorno 7 dicembre ci sarà, eh, ci sarà la... Sospensione didattica, cioè, detto in termini banali, ponte. Hm? Dica, qui non so se so scritto, ma... No. Eh, facciamo a scrivere meglio, se no poi mi scrivate, didattica. Tra parentesi ponte. Hm? il ponte dell'Imocolata perché l'8 dicembre invece è, è, è quindi l'8 dicembre è anche festa questo vuol dire che noi la settimana prossima perderemo tutte le lezioni mentre invece quindi le lezioni le nostre tre, tre eh, tre momenti di lezione, non sappiamo, ce le perdiamo per via eh, a causa di questo. Mentre invece eh, il laboratorio, ok, no? sul laboratorio non c'è problema. Del giovedì non ci sono problemi, ok? Allora cosa facciamo? Eh, perdere una, alcune ore di lezione ha il problema poi che ovviamente facendo i laboratori di conseguenza non possiamo andare avanti con gli argomenti in laboratorio se non, se non eh, andiamo avanti con gli argomenti, diciamo così, di programmazione nella parte di lezione allora, come ci organizziamo per compensare questo questa fortuna o sfortuna vedete voi, in cui i due giorni di gli unici due giorni di festa del semestre capitano proprio i due giorni in cui abbiamo lezione okay? Allora eh, quello che io eh, farò no. è, sono le seguenti cose no, eh, no. per quanto riguarda penso. La, eh, la lezione di quella settimana eh, io concentrò in quella settimana la, la fine delle lezioni di teoria eh, sotto forma di video caricati quindi preparo, preparo dei video eh, e, eh, e ve li pubblico, così voi in quei giorni, o quando volete in realtà, ve li potete guardare. In realtà ho scelto di fare la teoria perché è quella che richiede meno interazione, meno, eh, meno diciamo così, domande, risposte, adattamenti, eccetera, eccetera, no? meno ragionamenti fatti insieme. Quindi la parte di teoria, che ci rimane ancora una piccola parte sui numeri in virgola mobile della rappresentazione dei dati, e poi la parte sull'architettura, sono due video che stimo 30 minuti l'uno e un'ora l'altro, da un'ora e mezza giù di lì in totale, eh, ve li pubblico così potete, cominciare, ve li potete guardare separatamente quando volete. No? Mentre invece le ore che abbiamo di questa settimana le occupo tutte per, far, per andare avanti con la parte di programmazione, in particolare iniziamo l'argomento nuovo dei file. Okay? Ehm, quindi questa è la prima, eh, la, la prima cosa. Quindi diciamo così, invece... Uh, le lezioni lezioni live le usiamo per la programmazione, mm? programmazione. Um, noi abbiamo e quindi io cercherò di registrare, di registrare le lezioni in modo che lunedì e martedì ci siano già pronte ok? Uh, e non possiate perdere tempo Ehm um, Un'altra cosa diciamo, legata a questa è che sempre a livello di video eh, ci sono state alcune richieste no, di, di, di qualcuno di voi che hanno avuto delle difficoltà con gli esercizi di laboratorio, quindi al di là dell'ultimo laboratorio, e qui cominciano a farsi un pochino serie no, gli esercizi, quindi cominciano effettivamente ad esserci qualche difficoltà in più, quindi noi normalmente, eh, come sapete, cerchiamo di pubblicare per il venerdì successivo No? Le, le, le, le, le soluzioni delle varie esercizioni di laboratorio quelle del laboratorio 8 che sarebbero previste per la fine di questa settimana eh, le pubblicheremo la soluzione come al solito ma in più vi pubblicheremo anche un video no? in cui vengono un po' spiegate queste soluzioni quindi ci sarà eh, un, più un video con le soluzioni del laboratorio 8 o diciamo così, raccontate un po' in fretta, in modo da farci restare tutte in, unica, in un unico video, ma almeno eh, avete anche la possibilità di confrontarvi con un'altra soluzione, oltre ovviamente all'interazione che abbiamo normalmente <ride> scambiandoci, scambiandoci eh, i messaggi su Slack. Quindi intorno al weekend compariranno questi tre video, due lezioni di teoria e una lezione eh, con le soluzioni. Invece sui, sui laboratori andiamo avanti normalmente. Noi abbiamo ancora due settimane di, di nuovi argomenti, quindi questa settimana qua del 30 novembre sviluppiamo l'argomento sui file, la settimana eh, prossima salta così in questo modo, e la settimana successiva ancora, quella del, come si chiama, eh, quel lunedì, si chiama, si chiama lunedì 14 dicembre, in quella settimana faremo l'insieme di dizionari che sono l'ultimo l'ultimo argomento di programmazione. Quindi tra questa settimana e la settimana 14 chiudiamo queste sei lezioni, chiudiamo tutta la parte di programmazione, in modo che poi magari ci vorrà ancora qualche piccolo argomentino da chiudere, ma sono, sono piccolezze, ma da quel momento in avanti diciamo così, abbiamo finito il programma e ci dedichiamo solo e esclusivamente più a fare eh, eh, esercizi. Noi abbiamo ancora il 21 e il 22 dicembre, mh, in cui saranno le lezioni sotto l'albero in cui faremo già esercizi e poi finiremo ancora con le lezioni che ci saranno a, a, nel mese di gennaio ci sono ancora tre lezioni nel mese di gennaio quindi da, da, da, diciamo dal 21 dicembre in avanti facciamo solo più esercizi, esercizi faremo un po' di esercizi di teoria, molti esercizi di programmazione e cercheremo di farli già anche in vista di, delle modalità di svolgimento dell'esame eh, l'esame, spendo anche eh, due parole sull'esame perché sicuramente ve lo state chiedendo in molti alcuni lo chiedono anche esplicitamente, ma la maggior parte eh, già se lo chiede dentro di sé eh, Allora, sull'esame abbiamo ancora qualche, qualche incognita tecnica no? eh, nel senso che mh, vabbè, vi racconto il tutto l'esame è composto, da una parte lo sapete da una parte di teoria e una parte di programmazione. Ok? Teoria e programmazione. La parte di teoria eh, sono una serie di piccole domandine, due o tre domande eh, sulla parte di teoria che abbiamo visto, quindi la presentazione dei numeri e l'architettura dei calcolatori. Sono domande, magari piccoli calcoli, conversione numero, operazione aritmetica, diciamo così, calcolo di. Di, di, di qualche operazione diciamo così in complemento 2 o cose di questo genere no? esercizi di questo genere poi vi faremo vedere sicuramente vi, vi diciamo così, condivideremo degli esempi di esercizi che potranno capitare all'esame e la parte di programmazione chiaramente si tratta di iscrivere dei programmi in Python tutto questo l'esame sarà svolto attraverso quel sistema di diciamo così di, di, di in gergo lo chiamano proctoring di, di, di sorveglianza che prende il nome di eh, il sistema Respondus che usa il Politecnico e eh, che vi chiede di installare un prodotto che si chiama Lockdown Browser chi di voi ha già fatto, avesse fatto eh, il test di ammissione già in modalità remota è esattamente questo strumento ok eh, L'ambiente in cui si svolgono i quiz è lo stesso sistema di quiz in cui avete fatto il test di ammissione. Chi l'ha fatto in laboratorio l'ha già visto, semplicemente c'è un, diciamo, eh, diciamo, un sistema online in cui rispondere alle domandine. Eh, far, fatto da casa richiede la preventiva installazione sui vostri computer di questi due oggetti, no? di questo in realtà lockdown browser, che di fatto è un browser che vi blocca ogni funzionalità del computer eh, salvo eh, semplicemente potete solamente accedere a quella pagina in cui c'è il quiz e la domanda okay? ehm, quindi eh, questa è la modalità tra l'altro questo, questo sistema di proctoring eh, ha tutta una parte di autenticazione in cui all'avvio vi chiede di mostrarvi la faccia mostrare il documento mostrare diciamo l'ambiente che vi, ci, vi circonda tutta una procedura iniziale che diciamo, richiede 10 minuti eh, è lasciare aperto il microfono del computer e cose di questo genere. E questo è l'ambiente. La, in questo ambiente di programmazione, in questo ambiente scusate, di, di esecuzione dell'esame, di, di, di monitoraggio, noi stiamo cercando un, un metodo, o in realtà stiamo esplorando almeno tre diversi, per permettervi all'interno no, della parte di programmazione di poter non solamente scrivere dei programmi, ma anche poterli testare, fare anche il run dei programmi stessi. Quindi stiamo cercando una soluzione che permette di essere integrata in questo ambiente, ma che vi permetta almeno di poter provare il, il vostro programma. Stiamo testando soluzioni diverse, alcune più facili, alcune più difficili, altre un pochino più critiche, eccetera. E alcune ci permettono... Alcune soluzioni ma non credo che riusciremo a supportarle per ragioni di numeri, eh, prevederebbero proprio di aprire una macchina virtuale in cui, dentro dal browser in cui ti colleghi un altro computer su cui sta girando eh, PyCharm e allora hai tutte le funzionalità che vuoi, ma questo non credo che riusciremo a metterlo in campo in tempo, soprattutto anche perché dovremo avere a questo punto 400 macchine virtuali a disposizione per poterli eh, far collegare tutti. Eh, altre soluzioni invece prevedono solamente di poter scrivere il codice e testarlo, quindi fare vedere l'output, ma non avere l'esecuzione passo passo. Eh, stiamo testando queste varie soluzioni per capire quale diciamo così, è più adatta e più funzionale. Eh, con, sì, Massimiliano dice qualcosa di simile a REPL, eh, un prodotto simile a REPL che non abbia però la funzionalità di condivisione che ha REPL, che invece in un contesto d'esame non è particolarmente diciamo, gradita o favorevole. Okay. Eh, in funzione, quindi questo dateci ancora qualche giorno di tempo. Ovviamente, noi vorremmo arrivare appunto per il 20 di dicembre, forse anche un po' prima, a dirvi esattamente eh, qual è lo strumento che usiamo e cominciare già a pubblicarvi delle, eh, degli esempi in modo che possiate cominciare a esercitarvi almeno con lo strumento. Ehm, ehm, poi, in funzione dello strumento che troveremo. Se è uno strumento che è abbastanza potente, comodo per poter scrivere anche programmi complessi, l'idea è quella di farvi fare un programma unico, completo. Un po' della dimensione, immaginatevi, quelli, di quelli un pochino più lunghi dell'ultima esercitazione. Eh, se invece ci accorgessimo che l'ambiente è un po' troppo limitato, quindi non ci permette di sviluppare programmi un pochino più ampi, allora vi chiederemo probabilmente di fare due o tre funzioni, no? solamente di programmi, eh, quindi non programma intero, ma solamente funzioni e frammenti di funzioni. Queste eh, eh, sono, sono le alternative che stiamo valutando. A queste domande di dettaglio che mi fate, eh, non sempre sono da una risposta. Beh, sicuramente gli errori li segnala con il run? Sì, perché è il compilatore Python stesso che, che segnala gli errori. Quindi quando fai run ti scriverà eh, errore sulla linea 7 e lì te, te ne accorgi subito. Eh, gli errori di battitura, eh, i programmi di solito, allora, i sistemi che stiamo valutando hanno tutti l'evidenziazione della sintassi. Okay, quindi se scrivi una parola chiave sbagliata te, te lo indica. Non tutti hanno l'intelligenza che ha, ad esempio, PyCharm per poter capire che hai dimenticato un due punti, essenzialmente. Eh, quindi ti suggerisco di inserirlo. Questo, però appunto, stiamo valutando, quindi adesso non mi, non mi voglio sbilanciare troppo su che cosa ci sarà e che cosa non ci sarà, perché proprio stiamo cercando di, di, di, di testarlo. Um, Due domande invece diverse da queste sono eh, i posti ad appello quanti sono e eh, non c'è un limite okay? la regola del Politecnico è che ci sono per ogni materia quattro appelli diversi ogni anno okay? eh, due appelli immediatamente alla fine del semestre in cui avete frequentato la, la, la materia quindi eh, un appello, eh, due appelli diciamo così, al termine del primo semestre per le materie del primo semestre poi avrete un appello a giugno, giugno-luglio e un appello a settembre. Ogni materia ha quattro appelli, due subito, uno nel semestre opposto e uno a settembre. In qualunque di questi appelli, chiunque si può iscrivere, quindi non c'è un limite, un numero chiuso su chi si può iscrivere un appello, ok? Funziona al contrario, in funzione di quanti vi iscriverete, noi dovremo poi dimensionare i turni, quindi eh, troverete, dovrebbero uscire oggi, tra l'altro, il calendario degli esami, ok? Eh, noi avremo delle date, vi anticipo già. Adesso non mi ricordo esattamente quali sono i giorni, sono già usciti, ok. Quindi mi hanno detto oggi pomeriggio, eh, quindi ehm, saranno un venerdì e un sabato. E non, decideremo poi in funzione di quanti si scriveranno chi farà il turno. Farà il, vedrete nel calendario che ci sono due giornate intere, il venerdì intero e il sabato intero. In realtà, all'interno di questi due giorni, ciascuno di voi avrà solamente uno slot di un'ora e mezza che è la data del compito però faremo, visto che organizziamo i corsi, gli esami per tutti i corsi insieme saranno 20 turni diversi quale sia il mapping tra i turni e i corsi dobbiamo ancora definire anche in funzione appunto di della numerosità di persone in modo da potersi incastrare ehm, quindi vuol dire che ci sono, grazie a Gabriele che mi dice le date, il 29 o 30 gennaio, venerdì e sabato e l'altro il 13-14 febbraio anche di venerdì e sabato ehm, e sono i giorni i due appelli indipendenti. Sono indipendenti l'uno dall'altro, eh? nel senso che nessuno vuole dirlo, ma se per caso vi presentate al primo e non superate l'esame, potete benissimo presentarvi al secondo. Okay? Sono eh, occasioni di esame indipendenti separa separate. In questi due giorni voi avrete solo uno slot di un'ora e mezza, due ore. Okay? Questi due giorni sono per lo svolgimento degli esami di tutti i 21 corsi di informatica. <coughs> Lì dentro ci dividiamo a fasce di due ore e magari le prime due ore del venerdì le faranno il, turno, il corso 3, il corso 9, non so, sto inventando, e così via, accoppiando corsi che, per fare in modo che la somma totale degli studenti sia grosso modo ragionevole. Quindi voi tenetevi, tenete presente quei due giorni, a, a più, quando saremo più vicini a quelle date vi, saremo anche più precisi per dirvi in quale giorno e poi ancora più vicini in quale orario, no? Man mano che abbiamo più informazioni riusciamo a, diciamo così, a creare eh, lo schedule, la pianificazione. Ehm, Iniziano alle di mattina perché se devono starci dieci turni di otto ore, fai poi tu il conto, eh, e devono starci eh, cinque turni al venerdì e cinque turni al, al sabato eh, di due ore ciascuno, eh, le ore della giornata bisogna sfruttarle tutte. Eh, se uno si iscrive... No, no, no, no, non si può iscrivere più appelli e scegliere il voto, no? nel senso che tu ti scrivi un appello, lo consegni e consegui un voto. Quel voto lì lo puoi prendere, la maggior parte dei, dei docenti ti permette anche se vuoi di rifiutare quel voto. Se tu lo rifiuti, l'ha rifiutata per sempre. E Quindi verrai al secondo appello o un appello successivo. Ehm, a zero, ok? Quindi eh, non è che il secondo voto annulla il primo, e eh, tu devi accettare o annullare o, o non accettare il primo voto prima ancora di decidere se verrà il secondo appello. I tempi sono stretti, nel senso che voi immaginate eh, che tra il 21 gennaio e il 13 febbraio noi dovremo correggerci 250 compiti o esami, eh, quindi non immaginate che il, il, il 2 e il 3 di febbraio abbiamo già risultati completi, i risultati arriveranno purtroppo a ridosso del secondo appello Questo, eh, purtroppo 15 giorni da un esame all'altro va bene se l'esame è di 30 studenti se l'esame è di 300 studenti è molto più critico La eh, domanda, non tutti permettono di rifiutare i voti? No, non tutti permettono di rifiutare i voti perché per legge il voto una volta che è dato, è dato no? è, è assegnato quindi ehm, lo studente per, per legge non ha il diritto di rifiutare il voto se il professore ti dà un voto, te lo tieni. Poi la maggior parte del professore politecnico non ha voglia di, di stare a discutere, diciamo così, un pochino più umano, e quindi vi dà la possibilità di, di rifiutarlo. Quindi di fatto rifiutare un voto significa chiedere al professore, professore, per favore mi bocci. E allora il professore gentilmente ti boccia, in modo che tu possa ridare l'esame. Perché se hai preso un voto positivo maggiore di 18, positivo, cioè se hai superato un esame, non puoi più ridarlo. Se invece sei bocciato, ovviamente lo puoi ridare. Ma queste sono, diciamo così, le regole tecniche. Eh, dunque, vediamo quali altri messaggi, eh, possiamo iscriversi al secondo appello dopo non aver passato il primo? Sì, l'avevamo già detto, gli appelli sono indipendenti, separati l'uno dall'altro. Eh, per accedere alle proprie proprie saranno sottoposti prima? Sì, eh, noi faremo poi, eh, spero già in dicembre, ma sicuramente in gennaio, poi dei test simili all'esame, eh, Alcuni semplicemente come esercitazione in laboratorio e altri usando direttamente lo stesso sistema che useremo per l'esame, in modo da poter provare il sistema. Eh, è molto importante che proviate tutti eh, a, a usare il sistema che useremo nell'esame eh, per non avere poi imprevisti il giorno dell'esame dell stesso. Ecco. Io non vorrei che ci fosse uno che al giorno dell'esame dice, ah ma io ho la webcam che non mi funziona con Respondus. Okay? Ecco. Questo fa come minimo arrabbiare quando uno ha avuto magari dei, dei mesi di tempo per, per poterci poter installare e provare prima. Già adesso sul portale potete fare le prove di, di funzionamento di Respondus e poi vi daremo anche le prove di funzionamento dell'esame. Dell ehm, le prenotazioni, credo che uno non si possa prenotare un appello, non può avere due prenotazioni in sospeso, ok? Quindi tu prenoti il secondo quando è passata la data del primo. Ovviamente quando ti prenoti al secondo appello non sai ancora quale sarà il risultato del primo, se poi l'hai passato semplicemente ti cancelli dalla prenotazione. Ecco, sapendo che la logistica è complicata e siete in tanti, il favore che vi chiedo è uno, dovete prenotarvi se volete dare l'esame. Se non vi siete prenotati, non arrivate il giorno prima a dire ah ma io voglio dare l'esame, perché le prenotazioni guarderete, vedrete, la vedete, se usciti, scadono 5-6 giorni prima. Quindi se avete l'idea di dare l'esame, vi dovete prenotare, obbligatorio. quello non c'è deroga, se non vi prenotate non fate l'esame. Se siete prenotati e... Il giorno prima, due giorni prima, decidete che non volete dare l'esame per, per mille motivi legittimi, fate il favore di cancellarvi, così almeno noi sappiamo che magari ci sono 5, 10, 20 persone in meno eh, che hanno deciso diversamente e siano prenotate, diciamo così, per, per sicurezza, ma poi alla fine, avendo diciamo così, le informazioni più precise, hanno deciso di, no, di non sostenere. Su quello non c'è nessun problema. Eh, quindi potete anche non presentarvi ma più brutto per noi perché magari ci siamo organizzati per avere 200 persone se nei 150 ti saresti potuto organizzare meglio no? in un certo senso um, i due appelli sono a distanza di 15 giorni esatti no? se, se scorrete indietro le lanciate hanno detto che il primo appello è il 29 gennaio e il secondo è il 13 febbraio um, i risultati del primo appello avranno prima della scadenza per iscriversi al secondo non lo so mm, dipende Uh, arriveranno prima del secondo appello sicuramente, quindi nel, al, al limite vi iscrivete e poi vi cancellate. C'è la scadenza per iscriversi ma non per cancellarsi. Cancellarsi si può fare fino al giorno prima. Okay? Um, poi, per quanto riguarda invece il codice, uh, voi potrete usare sicuramente le funzioni di libreria e noi vi metteremo a disposizione, e in che forma non lo so ancora, vi metteremo a disposizione la documentazione delle funzioni principali, della libreria standard. Dico in che forma non so ancora perché, o probabilmente sarà un documento, o una. Dipende dallo strumento, no? Se riusciamo a integrare uno strumento di, com, come PyCharm, la documentazione ce l'hai già lì dentro. Eh, se invece, come probabilmente, useremo strumenti un pochino più limitati, vi daremo la documentazione con le funzioni, quella almeno che abbiamo. Usato durante l'anno così ce l'avete a disposizione sotto forma di, di, di PDF o di documento in qualche modo. Quindi sicuramente potete usare, vi forniamo un po' di documentazione, ma poi in generale, la regola generale è che potete usare qualunque funzione, diciamo così, della libreria Python. Questo è grosso modo. Io direi: possiamo riprendere sicuramente l'argomento quando avremo deciso quale sarà lo strumento e quando avremo già la possibilità di fare le prove. Con questo strumento direttamente con degli esercizi. Eh, e il debugger se non riusciamo a integrare eh, PyCharm probabilmente non, non ci sarà. Eh, però non, non, non, non, non fatemi sbilanciare qua perché stiamo veramente ancora provando. Ci Sono tre persone diverse che stanno provando soluzioni diverse e, e cercheremo di capire quale sarà la migliore. Quindi queste settimane sono abbastanza complicate anche per noi. Eh, le sovrapposizioni di eh, qualcuno parlava di sovrapposizioni di esami non dovrebbero succedere, l'esame è stato fatto sul primo anno tenendo conto di tutti gli appelli. Eh, L'appello di francese non so che cosa sia, ma non credo che sia nel piano didattico del primo anno, quindi eh, non fa parte del carico didattico. In ogni caso, eventualmente lo segnalate. Noi non... eh, attenzione, l'appello di informazione ah, per voi di produzione, sì. E questo è il limite. Ne terremo conto, grazie che me l'hai detto, ne terremo conto nel definire i turni. Ok? Perché a questo punto, magari, l'esame nostro di informatica sarà o il giorno dopo o il pomeriggio. Questo non sapevo, questa cosa qua. Fatemi prendere un appunto francese. Industriale, ok, perfetto. Uh, se uno ha un voto basso, Nicolò mi chiede di una materia e decide di ripassare l'esame. Bisogna che il professore gli permette di rifiutare il voto. Sì. sì, se tu dai un esame, ciò che allora, la legge pensa così: la consegna di un esame è un atto pubblico, e quindi l'atto pubblico non si può cioè, stracciare dopo. Quando, quando tu consegni qualcosa in comune, una richiesta, un certificato, eccetera, quello vale. ok? E quindi l'Ateneo è tenuto a valutare quello che hai fatto. E valutare significa poi anche lasciar traccia no? del, del voto che hai preso. Eh, noi normalmente, quasi tutti diciamo così, siamo più flessibili e vi permettiamo di dire ok, entro quel giorno lì, dimmi se per caso vuoi rifiutare, anzi noi usiamo a rinunciare al voto e non rifiutare, e in quel caso ti registro una bocciatura e tu puoi ridarlo. Però questo avviene immediatamente dopo la, la visione dei, dei voti. Cioè Pubblichiamo i voti e poi vi diamo un giorno o due di tempo per dire dimmi se va bene. E quindi non avete tempo di dire ma sì, adesso lo tengo, poi eventualmente lo ristudio. Dovete decidere in quel momento. Um, ok. Si può sapere prima che il professore potete rifiutarlo, si fa quando si sa il voto, cioè io vi do il voto e poi vi dico, non, non posso chiedervi di rifiutarlo prima, prima che vi diate il voto. Okay? Io prima vi do il voto e poi vi dico eh, se, se volete rifiutarlo entro due giorni ditemelo altrimenti risulta rifiutato. Okay? Ehm, va bene, chiudiamo questo siparietto che sicuramente è stato utile. Ehm, Purtroppo le informazioni che abbiamo sono ancora un po' parziali, e, eh, ma le riprendiamo cioè così, più avanti quando, quando avremo le eh, informazioni più certe. Ok, allora invece riprendiamo. Así me solo...